Credo sia arrivato il momento di parlarne Allora posso spiegare però prima vi chiedo almeno ragazzuoli, di droppare un like qui in basso Perché a 2500 like porterò la prossima storia E soprattutto ragazzi iscrivetevi al canale Attivate la campanellina perché se non lo fate ragazzi vi perderete tutte le prossime storie folli che arriveranno Oggi ragazzuoli, mi andavate a giocare al cod, quindi ho messo cod, Ma tanto non ci interessa ragazzi perché quello che veramente ci interessa è, è la sua storia capito Allora ragazzi questo è attualmente il telefono Prima l'ho preso e fondamentalmente se lo tocco perde pezzi di vetro Allora, ma la cosa più divertente non è neanche lo schermo, ok, che è, che è distrutto Ma è la geometria, ragazzi, guardate Cioè, è curvo, ragazzi, non è più dritto, è letteralmente curvo che Capite la gravità della situazione? Co cosa è successo a questo level? Allora, direi quindi di parlare un attimo de de della nostra storia Allora, era agosto e io ero a Gaeta perché ero in vacanza con uh, dei miei amici Quindi, niente, raga Io semplicemente stavo, stavo chillando Era la notte del 16 Se non sbaglio, appunto, come ho detto E stavo con i miei amici in giro Erano circa le 2, le 3 di notte Niente, a Gaeta, insomma, è molto tranquillo verso quell'ora Quindi non ci stiamo facendo problemi Ecco, tra l'altro, c'è gente là sotto Io Non so più giocare a questo gioco, ragazzi Non so neanche più mirare e sparare Figuratevi di eliminare qualcuno Comunque, uh, allora Niente, ci stavamo dirigendo... In spiaggia perché ci andava di andare in spiaggia E di solito Noi per andare in spiaggia facevamo sempre La stessa stessa strada Perché ci stava a cuore Perché cioè veramente aveva un valore affettivo Comunque non so queste armi ragazzi Se siano forti oppure no io le prendo Comunque ogni volta che passavamo per quella strada Ragazzi a quell'ora E solo a quell'ora i miei amici facevano una cosa che mi dava molto molto fastidio, ragazzi, ora non posso dirvi, veramente vorrei dirvela, ma non posso dirvela. Comunque una cosa che mi faceva cringeare così tanto, ragazzi, che io avevo proprio la necessità fisica interiore di allontanarmi e di mettermi di sparte, ma roba, di... cioè allontanarmi tipo di 10-20 metri da loro perché era veramente cringe. Cioè, ragazzi, se vedeva qualcuno era una cringeata assoluta. Quindi mentre loro, diciamo, fanno il loro solito rituale, sulla strada Io mi prendo un po' di vantaggio E mi siedo su una panchina E arriva questo mio amico A cui daremo il nome immaginario di Mariangio Mariangio era un ragazzo Molto possente ragazzi Era molto alto Era il tizio che si gli dava un pugno Ci, ci restavi a terra E niente Mariangio viene a consolarmi Solo che Mariangio ha la grande idea di consolarmi Buttandosi addosso E non so se si nota dai video Ma io non sono molto grande Cioè non sono grosso Sono un metro e Politico Politico ma, ma non sono un metro e novanta come Mariangio Quindi lui mi si butta addosso e io faccio Mariangio levati mi stai soffocando Lui comunque per scherzare insomma non, non si decise di non levarsi per un po' Io comunque iniziai a sbroccare ragazzi Ma così tanto Ma così tanto Ma così tanto Che mi alzai incazzatissimo ma, raga, incazzato nero E cominciai a lanciare una quantità di parole Di santi Veramente scandalosa, ragazzi Scandalosa come la mia mira Madonna, cara Cioè, se mi eliminava era cringe Vabbè, comunque ma, raga, mi alzo, comincio a fare Porco quello, porco quell'altro Porca quello Cioè, raga, scandaloso Veramente come non ho mai, credo, fatto in vita mia Cioè, tragicissimo Comunque, io cosa faccio? Poi una volta che, che mi sono liberato Ancora incazzato, che stavo ancora sbroccato. Prendo il telefono Vi devo spiegare questa cosa prima di dirvelo Perché io sono sempre stato il tipo che Il telefono lo trattava male, ok? Lo, mi incazzavo, prendevo e lanciavo il telefono da qualche parte Pure quando giocavo, prima il telefono Veramente era un giocattolino dove capitava lì lo lanciavo Cosa faccio quindi? Abituato a fare sempre quello Dalle incazzature scorse Io prendo il telefono e fondamentalmente lo lancio a terra Cioè lo prendo Cioè faccio questo movimento Lo prendo, aspettate Prendo E con questa prepotenza ragazzi Con una spalla gigante Lo sfondo a terra Aia, c'è una taglia su di me E ragazzi I miei amici che erano abituati diciamo ai miei sbrocchi di solito mi dicono che quello è stato il peggiore Cioè, dicono che quella volta lo feci con una prepotenza che non avevano mai visto e Ed è grave se lo dicono a me Ho preso il telefono e lo distrussi fondamentalmente L Letteralmente, ragazzi N Non fu una cosa molto bella, ma accadde Ma accadde Non fece una bella fine Un attimo solo che cerco di capire questo che vuole fare Mi è entrato dentro, a tutti gli effetti, bello Uh, godo, bella. Dicevo, quindi uh, io... Madonna! C'è un altro tizio, raga. Aspettate. Lo vado a riprendere. Quello era caduto a faccia in giù. E i miei amici erano terrorizzati. Erano convinti che io l'avessi sfondato. Fondamentalmente, quando lo vidi, uh, era, <ride> era sfondato, ragazzi. Era in queste condizioni. Così, con tutti i pixel verdi, viola, gialli distrutti, che mi guardavano tipo. Cioè, hai cioè, capito. Non era proprio bello, diciamo. E niente, me lo meritavo. Me lo meritavo, alzo le mani. Me lo meritavo assolutamente. Però, diciamo che non ci sono rimasto benissimo. Nonostante me lo meritassi. Il mio primo pensiero è stato, cavolo. Ci avevo diversi dati importanti sopra. E ora sono distrutti. Però fortunatamente poi sono riuscito a fare delle cose per almeno salvare i dati sensibili. Seramente non me ne sono accorto. Oh, oh, pera, cadute! Mado. Panico. Mado, mado a terra, vai. Vai. Uh. Ci sono rimasto malissimo. E poi, ragazzi, subito dopo il pensiero dei sensibili, viene mia madre. Perché mia madre, ragazzi, dovete sapere che ci tiene al fatto che io le risponda al telefono: che le dica dove sono. Con un telefono rotto non era proprio semplice. Quindi, che faccio? Uh, chiedo a un mio amico: Senti, fra, fammi utilizzare il tuo telefono. Che devo chiamare mia madre e dirle: Guarda, il mio si è accidentalmente rotto. <ride> e la chiamo e quindi le dico: Mamma, guarda, il mio telefono è caduto tra gli scogli. Così, a caso, è caduto tra gli scogli. Poi poi ci ho fatto vedere questo. Non era molto convinta. Ma è caduto tra gli scogli. Tutte le cazzate mi fanno ora. Devi tornare Devi subito tornare a casa E io torno Vabbè comunque ragazzi È stata un'avventura molto divertente Il giorno seguente Poi ho dovuto ricomprare ovviamente Un altro telefono Che è stato questo qui Che è stato il mio penultimo Cioè questo è il mio penultimo telefono Perché poi l'ho cambiato L'avrò pregato credo in promozione Su Amazon un anno fa a 300 euro E ovviamente ragazzi Ce li ho messi di, di tasca mia Perché la cazzata ovviamente L'avevo fatta io come a non morire. Ma ora non è finita qui. Perché parlando di storie di telefoni quasi distrutti, abbiamo uno che non è distrutto esteriormente. Abbiamo uno che è dentro, è qui nel cuore che non funzionava. Ed è il mio nuovo telefono, ragazzi. È un iPhone 11 Credo che ve l'abbia fatto vedere sul mio profilo Instagram Se non mi seguite ragazzi lì seguitemi E tra l'altro mi pare l'ho detto anche ai ragazzi sul sito Viola Dove faccio le streaming Seguitemi anche lì Tutti i link in descrizione trovate di, sia di Instagram che del sito Viola Perché ragazzi io ho rischiato di rompere anche questo E vi spiego cosa è successo In pratica avevo da poco preso il telefono Ok? Io ragazzi sono sempre stato molto affezionato alle mie chat di, di Whatsapp Inoltre ho anche cose dell'università Cose di Youtube che tolto. su Whatsapp mi, mi servono Non posso fondamentalmente Perderle quindi cosa faccio Decido di passare i backup Di Android su IOS cioè dal mio vecchio telefono al nuovo telefono Peccato ragazzi che questa cosa Sia una delle cose più complicate che voi Possiate mai fare in vita vostra dopo aver fatto Tutte cose da nerd Scaricato file eliminato file Messo file eccetera eccetera backup di qua Di là dopo tutto sto bordello il mio iPhone Ragazzi fa un ripristino che non avrebbe Eliminato nulla ma avrebbe solo aggiunto I dati appunto del um, Di Whatsapp comunque il telefono si sta facendo il ripristino E si riavvia C'è la schermata del logo della Apple E si riavvia Poi ragazzi C'è il logo della schermata di nuovo Apple E il telefono si riavvia Poi dopo un po' Il telefono si riavvia Se di nuovo sicure. Uh godo Comunque ragazzi Resta la schermata del logo Apple Per un minuto Cinque minuti Dieci minuti Venti minuti Un'ora Io nel panico ragazzi Perché non ho mai avuto un iPhone Ho detto Ok Ho distrutto il telefono Cioè non funziona più L'ho distrutto Perfetto Mi fa piacere Riesco a trovare un modo per fare un hard reset Collegarlo al pc Non so neanche cosa ho fatto Premo una serie di pulsanti E si attiva Lo collego al, al pc con itunes eccetera eccetera e faccio il ripristino totale del telefono Cioè, lo riformatto e lo porto ai dati di fabbrica praticamente riesco a salvare il telefono comunque ragazzi io rifaccio di nuovo tutto il processo da capo pensando che ci fosse stato un bug e niente risuccede la stessa medesima perfetta cosa ragazzi installo un altro programma che è dr phone e riesco fondamentalmente a fare questa cosa dopo un passaggio durato circa 11 ore per farvi capire quanti messaggi io ho su whatsapp quindi ragazzi dopo aver Parlato della storia in cui ho distrutto Questo telefono e dopo aver parlato anche della storia Per la quale ho quasi distrutto anche il mio nuovo telefono Io vi saluto ragazzuoli. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto raggiungere 2500 like Per una prossima storia Seguirmi su Instagram sul sito Viola Perché stasera saremo anche in live lì per giocare assieme E niente ragazzi noi ci becchiamo alla prossima Ciao